Parliamo ora di innovazione digitale. Roma Capitale e Barcellona hanno sottoscritto un accordo che sancisce l'avvio di una partnership tra le due amministrazioni per la realizzazione di progetti comuni. Dati aperti, smart city, trasparenza e software libero, i temi su cui si basa l'intesa. È un onore poter collaborare con Barcellona, già da qualche anno in cima alle classifiche, sulle smart city a livello mondiale, ha dichiarato l'assessore a Roma Semplice, Marzano. Il primo passo dell'intesa sarà la migrazione verso il software libero il cui utilizzo è già stato previsto da una delibera della giunta capitalina dello scorso ottobre.